Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007. E vi diamo il benvenuto nella seconda parte. No. <ride> non è nella seconda parte, però, e questa è la fine del secondo mondo. Quindi ci sei eh, andato vicino. Bentornati su New Super Mario Bros. U eh. Deluxe. In questa parte finiremo il mondo 2. E eh sì, eh, lui si morte. è confuso perché abbiamo appena registrato Paper Mario di Kami King. <ride> Che okay. Mi sono appena accorto che avrei dovuto caricare ora. Però vabbè, lo facciamo dopo. Da <ride> la, la parte di. di. di Origami King. La, la... Ok, sì, non importa. Quindi in questa um, parte finiremo il mondo 2. Cioè, il sì. deserto destro. Eh, e questo è il posto in cui stanno i nemici. Uh, ok, sono riuscito a evitarli. <ride> con qual chissà. con chissà quale incontro. <ride> Comunque abbiamo la stessa vita. Bene, Sì, Vai, mi raccomando, tu uh. sempre destra, io invece sinistra sopra. Ok. Via. Non è mai stato così, però va bene Sì, l'abbiamo fatto prima No, io stavo sopra e tu dall'altra parte Comunque io non vedo niente con il microfono qui No No, ok, ne abbiamo presa uno in più Aspetta, i Bowser Ok, ne ho preso un'altra Ah, sto facendo io destra sopra e tu sinistra Eh, vabbè no. Ho ricompensato invece tu no Sì, l'ho preso Ok, attenzione, mo' Perfetto Abbiamo preso due Bowser e basta qui Vabbè, vediamo, speriamo e Tutti si sono cancellati tra di loro Perfetto No Vabbè, non importa, abbiamo preso due vite Oh, che sfortuna, male. è andata male stavolta <ride> E non andrà mai meglio <ride> Mi dispiace, ma siete <ride> destinati al fallimento. di me Secondo me troppo il microfono cadrà Ok, combattiamo questi nemici adesso No, vabbè. non lo fare Sì, voglio il Le legge. piante piranha, anzi, ah, sì, sì l'abbiamo fatta okay. Però mica apposta Facciamo solo i Goomba Ovviamente no, la pianta piranha la devi affrontare se vuoi andare da quel lato ah, Abbiamo ancora gli Yoshi Questo sarà facilissimo Cioè, te... e, Tutto il è... gioco sarà facilissimo No, già lo è facile Senza Yoshi Poi con gli Yoshi che semplicemente li vai addosso e li Ok, ora. Ma combattiamo... scusa, dove stanno gli Yoshi? Io non li vedo nel Dover World Dove stanno? Grazie per avermi aggiustato il coso Ora vedi gli sì. Yoshi? Ok, ora vedo lo Yoshi Perfetto, combattiamo sto... No, no, non devi andarci per forza, Ole. dai Voglio combatterlo, voglio i funghetti E comunque Ci ti serve. ricordo che questi non li puoi mangiare E allora, perché siamo volati? Prendilo! No, mi sa so che abbiamo perso No, no ce li abbiamo, Yoshi. ce li abbiamo Non ti preoccupare Are you sure about that? <ride> The life of devilish seed <ride> Ok zitst <zizzo. ride> no. Perfetto, abbiamo come una super cura Ma che ci facciamo? No. Uh, quello, quello sarà il sostituto okay, del prossimo qui oggetto anche. <ride> Stiamo facendo troppe cose speciali, neanche il livello però eh. Non importa, possiamo sempre tagliare o velocizzare No Ok allora ricordati soltanto uh, Il Todd Io no, mi ricordo ricordati. il Todd, tu prendi a caso gli altri e Io mi ricordo <ride> il fungo Quando alla fine uno non ci serve Ho preso Bowser proprio <ride> Perfetto. Ho preso i funghi e non i fiori perché non lo so sono... Non ci vanno i fiori. Non I fiori va. sono piuttosto inutili perché sono utili soltanto in qualche livello. Mentre i funghi sono sempre utili. Alla fine, poi il livello ci dà gli oggetti che ci servono. Puoi ottenere gli oggetti, bla bla. Eh, quindi prendi, togli la corona e poi. Bo... E togli tutto qualcosa. <ride> perché? Si, sì, alla fine uno ci serviva. Non ci serve neanche. Sì, ma i funghi sono quelli più utili in tutti non i livelli. Quindi okay, andiamo subito Beh, a questo. Um, meno male che abbiamo perso un po' di tempo perché ci saranno soltanto Sabbie spugnose. Uh, quattro livelli, perché vi ricordo che c'è pure quello segreto. Spugno, Sabbie spugnose. Spun, oh no, questo qui me lo ricordo. Ha ah, bisogno di essere te. <ride> questo. Questo mi ricordo che non riuscivo a trovare l'uscita segreta. Ti ricordo? No, perfetto. Come ho fatto a salvare quel Todd? Quel Todd. Todd eh, coso? Non è, un, non è un affare che mi riguarda. Yosho, ricordati dove è l'uscita segreta? Mi te. Non mi ricordo dove è l'uscita segreta. Andiamo Marco, sto per morire. Dimmi che sta l'uscita. Torna, torna indietro. Che il lo Yosho? È, ecco, è morto. Ah, no, non è morto. Qui se vuoi, lo mangio. Se, vuoi, se vuoi, lo fermo. <ride> non lo puoi fermare. Solo io posso fermare <ride> Nel. In Soviet Russia, you do not stop him, I stop you. Sbonk. L'ho mangiato, ok si possono mangiare qua. Sbonk. Con Yoshi è tutto più facile. Certo. Però poi lo dovremmo abbandonare, o perché moriremo. Mm, potevi darmi quello. Tu vuoi? Mica lo sapevo. Uh, qui, qui, qui sta una stella, una stella, una moneta stella Ah, sì, è l'uscita segreta tra virgolette <ride> Non è stata no. una buona idea usare gli Yoshi Perfetto, ora li dobbiamo abbandonare, mi sa No, non possiamo scalare, ciao, ciao <ride> Io ho già ucciso il mio Vai, vai, vai tu Non posso salire, vieni Vola così mi attendo Quando ci sono i suoni che aggiungono gli Yoshi alla musica Yoshi fa, fa un verso sì, con la fa... bocca Non lo sapevo Come non lo sapevo? Ah, Sta ecco cosa lo è Yoshi. vecchissima Veramente è il tuo Eh appunto Ecco il, il mio Yoshi Vola sopra e basta <ride> <ride> Ora esigo che mi regali il tuo Yoshi No sì, perché Oh mio, è il mio Il mio l'ho sacrificato per una giusta causa Ok ricordati la moneta stella che è qui No No? Come dici no? Mm. No È indietro, Io volevo solo le monete No! Sta, sta qui vicino ma non qui Qui c'è qualcosa? Non credo uh -huh. Qui sta Beat. Bravo Beh, meno male tanto, poi, tanto ora lo devi perdere Sì, me lo prendo io Anzi, credo che lo possa... No, no, io non lo prendo Vola <ride> Bene, col mini fungo se non lo sapevate già In questo gioco potete volare sulle pareti Volare tra virgolette ovviamente Bene, ora non lo devo perdere E non soprattutto devo correre corri, corri Corri, corri, corri Marco Ciao Marco Mi dispiace Da oggi i mini Yoshi sono una cosa del passato No <ride> Ma dovevano esistere per sempre No Oh grazie del boost Vabbè siamo di nuovo con vita uguale Soltanto perché sono morto e quindi se no avrei più vita io di te Ah ma tu hai preso una vita in più quindi silenzio Perfetto quindi nella prossima parte <ride> Sì certo Ah inoltre qui c'è anche l'uscita segreta che dobbiamo prendere quindi ritorniamoci uh, Tagliamo l'uscita vorrei... segreta ovviamente Sì Ok ragazzi dopo aver preso il minifungo correte Beh dai ecco ora sei tu fungo, vai e poi ora torna indietro torna indietro torna indietro cerca di non morire però cerca di non fare io will not die stupilate. ok? com'era ah. um, aspetta dall'altra sì. parte prova dall'altra parte credo deve funzionare dall'altra parte uh, mi ricordo vai, vai più avanti allora vai più avanti perché vai più indietro non serve Vai più avanti, c'è il Andando via. più avanti, smetti di dirmelo. <ride> Sono così leggero che praticamente posso anche non fare nulla. Qua è la fine praticamente. Vediamo, dovrebbe stare qui. Sì. Yes. Ok, era easy alla fine. <ride> ah, potevamo poteva andarci anche senza minifungo, vabbè. Però so, la fine... Il, il minifungo è sempre un tocco di classe comunque. Ah sì, qui ci puoi andare soltanto tu Aspetta, aspetta, c'è un altro modo Eccolo qua <ride> Bye bye yuhu. Perfetto Bye bye hackers Perfetto, abbiamo anche l'uscita <ride> <ride> segreta Quindi ci mancano Tre <ride> livelli ci mancano e abbiamo finito Questa parte Quindi, Alla fine Finché così sono abbastanza corti gli episodi anche perché non dobbiamo, cioè, tagliamo sempre i fail quando ci sono. Mm. Soprattutto nel mondo 9 ce ne saranno un bel po'. Quindi sì. E questo è il livello segreto. Che ci porta direttamente al mondo 9. Ora andiamo al livello segreto, ora andiamo al livello segreto, ora andiamo al livello segreto. Andiamo al livello segreto, perché? Perché il livello segreto viene per ultimo. Non viene per ultimo, la, se l'abbiamo fatto dopo il, il, il livello 2 la la, nel mondo 1. Ma cos'è il livello 5? Che dici? <ride> boh, no, non capisco cosa dici ah, eh, L'abbiamo sempre fatto dopo non il livello importa, Non importa 2. quando lo facciamo, l'abbiamo sempre fatto Una volta l'abbiamo fatto Una volta. Eh, eh, perché non tenere... Ecco qui vengono in gioco i funghi eh. che, che, che uno l'hai buttato I funghi sono praticamente la cosa più utile qui dopo le ghiande E le ghiande P Le ghiande P sono utili solo che sono per... Eh, ma sono labbi. molto limitate quindi... Più. Vabbè no, andiamo, andiamo avanti E prima del boss fare, Facciamo il livello segreto Beh. Beh, dopo il boss Prima Beh. Abbiamo sempre fatto quello dopo do, Il livello Dopo la uscita segreta E mo Uff Beh. No no no no no no Nion Stavo già andando io, vabbè. Ok, l'ultima mi ricordo che era un po' difficile. No, nah, non lo è. È, è un'impressione soltanto. Vedi, tu vai qui e poi basta. Ah, era qui, davvero. Non me lo ricordavo. <ride> sì, sono vivo! Non ci credo. Hai pure fatto uno schianto a terra. No, ho fatto il ground pound cancer. Ma grazie, perché l'hai fatto? Fatto cosa? Vabbè, usciamo a re. Mi, mi hai spinto e mi hai fatto cadere il coso. Veramente non ti ho spinto. Sì, mi hai spinto. Me, taglio, torniamo qui. Okay, ok, siamo eccoci. tornati ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, nel tubo Ok questa ecco, ecco, la, fa, la fa fare a me Aspetta ecco, qua. Ok ora ecco, ecco, potremmo pure speedrunnare solo che lui è morto <ride> Non sono morto <ride> Ok, ora andiamo al livello segreto. Hai detto, hai detto per caso l'ultimo livello? No, livello segreto. Ah, quindi il castello. No, non muovere tutto. E tutto cosa? Sto spostando le cuffie. Non muovere tutto. Livello segreto! Ma che ti cambia, Madonna? Cambia perché abbiamo sempre fatto così e modo di cambiare senza motivo. Ha sempre fatto così una volta. E comunque il livello segreto era attaccato al livello lì, saremo dovuti e allora? tornare indietro. Stavolta. Saremmo non è dovuti attaccato. tornare indietro, ma dopo quanto tempo abbiamo sprecato allora? Quanto tempo sprecheremo dopo averlo fatto al. <ride> dopo averlo fatto eh, dopo vabbè, il boss finale. Niente. Si cambia. Sto facendo un sacco di danni in quindi... Ok la prima moneta l'abbiamo presa detto easy Grazie <ride> C'ho la stella non posso fermarmi Sì, certo Nel senso che non voglio fermarmi con la stella Abbiamo fatto il coso sincronizzato che c'è anche in questo C'è in tutti i giochi No. Si sta anche in 3D World Si sta. No. Sì, sta anche in 3D World però Non sta in tutti i giochi di New Super Mario Bros E 3D World non è un gioco di Super Mario Bros Oddio non importa Invece si sì, in importa, importa Non fare polemica su tutto Vai a prendere quella nuvola <ride> Vai veloce, vedi cosa sta sopra Esatto, senza nuvola quel coso non lo potete raggiungere Wow, davvero A che mm. non avete la ghianda P In quel caso yep. siete fortunati. Yep P. Eh. Perché non... Ce la fai, così devi fare <ride> Cioè, buh Volevo fare uno schianto a terra, solo che non, non aiuta Non fa così il boost, devi prendere Lo so, un appunto. punto giusto Io. Uh, qui, qui sta una cosa soltanto che mi ha ucciso Ecco qua, tutto tu <ride> eh, Non siamo arrivati, prendi quello okay. Non siamo arrivati, ah ok Ti faccio un po' di danno però non sì. fa niente Nooo! Quanto ti sta bene, guarda! <ride> Ciao Todd, ci vediamo al prossimo livello! C'ho il castello! <coughs> oh. Oh. Che ti cambia? Ma bene, lo fa Lo faccio perché, perché a me non cambia niente! Tu stai facendo... <ride> perché tu lo stai Perché lo porta al facendo? prossimo mondo, lo voglio sbloccare dopo! Ma non vuol dire niente! E non ci porta al prossimo mondo, ci porta al, al mondo 4! Appunto, è il prossimo mondo Non poi. è il prossimo mondo, siamo al mondo 2 È quello adiacente comunque Chi Ma non più? lo faremo la prossima volta eh, Non c'entra niente Allora, praticamente qui ci sono delle piante ehm, Delle piante di fuoco Che rovineranno molti dei puzzle Che ci sono in questo livello Quindi eh, ci vanno sbrigare Principalmente tubi e monete stella <ride> non lo so, comunque devi essere più veloce perché se, se le cose stanno off camera e arrivo io prima Poi se ne vanno Quindi bisogna muoversi Ok, corri, corri, corri, corri, presto, presto che qui c'è un'altra Che stai facendo? E qui l'altra I pugni giganti di Mario. Sì. Ok, questo è molto facile. Aspetti qui finché non si scioglie tutto. Ecco. No, l'ho uccisa, però poi mi ha ucciso lei. Non ti ha ucciso. Non se ne ha mai. Cioè mi ha seguito. colpito. Ok, ora sbrigiamoci. Che questo è Quel Cuba no? perché era mezzaia. Ok, mi voglio. Corri corri corri corri corri. Oh no. Oh eh, no! You. Io mi ricordavo che c'era uno che ti chiudeva, ti chiudeva la moneta stella. No, E eh, l'ha fatto. Non l'ha fatto, è là sopra. L'ha fatto, l'ha chiusa la moneta stella. Ora come dovresti è farcela? Ah, vedi? Sì, come dovresti farcela ora? Eh, saltando. Come? come Saranno big, le piante? Big salti di Mario. Così, guarda. Molto facile. Senti, eh, usiamo un cupo e uccidiamo le piante. Prendi il fungo intanto. Sì, come faccio? Stanno un casino di piante Beh, vaici tu, ora Solo che non ti devi far uccidere Oh no Corri, veloce, prima che arriva Marco No, dannazione Ops Bene, anche questo vero è andato Tera tera tera tera. bene eh, ora l'ultimo livello ora che smetti di lagnarti perché facciamo un livello prima di un altro ora che smetti castello. di fare cose senza senso no, no ditemi voi nei se, commenti se a me, se a me interessa l'ordine di qualcosa perché tu lo devi rovinare non, non mi interessa perché E, e poi lo fai comunque Bene, no, allora facciamo un'accusa molto veloce No, non, fa, non facciamo niente Lasciamo perdere e continuiamo così Perché tanto a te non te ne frega niente Invece a me importa E, e, e continui a rovinarmi i piani comunque Ma no, facciamo una bella cosa Menu. No. Moneta e stella E vediamo un po' Uh, guarda E vediamo un po' E vediamo un testella. po' Anche lì era l'ultimo livello E tu l'hai fatto Perché era, Andiamo là, avanti. Perché era vicino eh, Anche quello era vicino Appunto anche questo era vicino Cioè il castello qua Facciamo il castello prima. No Prima stavo pure Altri due livelli Vai avanti e basta E ora faremo sempre così Come fa abbiamo fatto ora Perché l'abbiamo fatto già due volte E non cambieremo Secondo me ti stai impicciando troppo Su una cosa inutile Sei inutile E perché Ehi, per non te non, non importa niente Perché ti lamenti così tanto Perché io mi lamento eh, Sull'ordine delle cose ti Non sta niente È inutile GG. Questi non si possono congelare Perché sono giganti uh, Questo è di uscita Quindi niente uh, Comunque lì c'è un'uscita Per i per fungo mini Solo che è inutile praticamente <ride> E' fatto semplicemente passaggi inutili Ecco lì, lista una cosa per uh, il fungo mini Non esattamente Abbiamo già preso due, quindi la terza non può stare prima del, del checkpoint La terza non può stare prima del checkpoint Eccola Easy peasy, basta prendere il tempismo giusto però c'è una cosa che non c'entra con le monete stella però è molto più difficile in questo livello cioè la cosa più difficile in questo livello anche se non c'entra una moneta stella cioè nessuna perché è tutto facile in questo livello no c'è una prossima cosa che è molto difficile cioè niente questa qui bisogna essere molto veloci perché molte, molte parti di questo, di questo palzo dove possono schiacciarti monete, eh sì però eh, è un po' difficile arrivarci Ecco <ride> Soprattutto l'ultimo salto Che ah. non lo è in realtà Ok me lo prendo io Poi non c'è niente andiamo Ok ora c'è l'easy boss che si può spawn killare ogni livello Easy secondo. boss Ma è boss. il boss di, di fine livello Eh lo so però è easy Perché si può spawn killare Come praticamente ogni boss in questo gioco tu, tu, tu. Rise. Did I damage mission Ok basta muoversi qua Ok io damage booster là no, però Come on, Ok, okay uh, basta Damage boost Muori Ok ora si può spampillare facilmente e basta Farà Potremmo congelare Farà madonna. tre giri e questo è l'ultimo Lo devi congelare, fallo andare avanti. Ho basta. Fatto per un po' rallentarlo. Non lo rallenti. Cioè. Ok, questo yeah. è l'ultimo, vai. No, ah ah. Ora okay. ho 10 vite in più di te. Number one, chissà quando succederà che avrai 50 vite: 50 volte le mie vite. Tipo, tra due mondi, mm. solo che io ne ho due quindi tu 99 circa. E vedremo un morto in un prossimo mondo. Ah no, è morto. <ride> si è morto schiantato da un'altra un parte. Morto Junior. Morto, morto con Koopa Junior. Abbiamo <ride> completato <ride> tutto il mondo qualcosa. Perfetto, quindi salviamo. Nella prossima parte... Nella prossima parte cominceremo... Andremo in un bivio, Oh no? no <ride> cominceremo le acque frizzanti. Sì, perché uh, nell'ordine delle monete stella le acque frizzanti sono il terzo mondo, mentre... Gli uh, altri che non mi ricordo il nome Sono il quarto Quindi sceglieremo Uh baby Yoshi Possiamo compensare Si sì, uh, contaci nei livelli subacquei Vabbè uh, Quindi ci vediamo alla prossima